E i elefanti camminano su fili sottili e unti di grasso. E il carrozzone del circo urla folli su un'eco eco di risate, salta ostacoli senza freni, alto, basso, infinitamente difficile cammino senza piedi lecco sapori orientali inebrio la mente di inesistenza oggi bevo vino equilibrio sulla vastità vorrei portare la tua presenza nell'assenza di gravità sono spazi aperti dove nessuno riesce a sfiorarsi ma dove tutto tocca il cuore e ci basta vicini al primitivo del mondo vortici di pensieri delle anime morte vortici del sentire di chi può ascoltare vortici di brividi che salgono e toccano il cielo su marinaio incapace di godere della terra su marinaio insoddisfatto della poesia su fino a perdersi e fondersi nel magma. Cerco la notte rassicurante, l'alba al volgere della luce, la noia oziosa, l'ansia del possibile, monumenti al declino issati su navi dalle vele enormi e gonfie di vento, aria, mangio aria, aria della creazione umana.